E ci siamo tornati in diretta con il nostro Instant Focus dedicato, come detto, a una notizia fondamentale di questa settimana che riguarda lo scenario internazionale, ovvero la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca per parlare eh, con Putin. Parlare di che cosa? Beh, innanzitutto di accordi economici eh, tra i due colossi, tra la Cina e la Russia, con un nuovo ordine mondiale che si profila all'orizzonte e non certo da adesso e poi per parlare anche eh, di un piano di pace per eh, l'Ucraina un piano di pace che però mh, evidentemente si allontana viste anche eh, le ultime evoluzioni e lo andiamo a vedere proprio dal sole eh, 24 ore le ultime notizie riguardanti la guerra in Ucraina con eh, il, diciamo, la tensione che sale dopo l'annuncio eh, di Londra che fornirà a Kiev munizioni all'uranio impoverito e eh, naturalmente la reazione immediata eh, da parte del Cremlino sarà una tragedia eh, globale e poi Mosca avverte gli Stati Uniti non mettano alla prova la nostra pazienza con i droni. Ecco qui lo possiamo vedere proprio sono eh, gli ultimi aggiornamenti della mattinata. Ecco di tutto questo parleremo con il nostro Fabrizio Amadori che saluto e che ringrazio per essere qui con noi in questa mattinata così importante. Ciao Fabrizio. Eh, eh, grazie, gra ringrazio io voi. Ecco, Fabrizio, abbiamo detto eh, questo vertice molto importante tra Xi Jinping e Putin, lo ricordo tra l'altro è stata l'ottava visita dal 2013, questo a sottolineare eh, il rapporto, il connubio che è sempre più forte tra la Russia eh, e la Cina e eh, abbiamo detto due obiettivi fondamentalmente, quello di un nuovo accordo economico e quello c'è stato eh, tra i due paesi e poi invece tutta la questione legata alla pace in Ucraina con la Cina che doveva essere, l'interlocutore principale e porsi anche come mediatore ecco diciamo che su quel fronte i risultati sperati non si sono poi visti sì perché probabilmente la cina sta facendo tutta una serie di mosse per accreditarsi come un nuovo punto di equilibrio a livello internazionale però è più facile che lo voglia fare in altri ambiti, in altre parti del mondo, se questo significa perdere quella che è un grande vantaggio che questa guerra sta dando alla Cina di Xi Jinping. Nel senso che, eh, come ho scritto anche in vecchi articoli tempo fa, insomma, mh, sono cose abbastanza di buon senso, quelle che si possono dire non solo sulla Cina ma anche sulla Russia rispetto alle loro strategie, nel senso dicevo che Xi Jinping ottiene dei vantaggi dalla guerra perché da un lato in qualche modo sposta l'attenzione degli Stati Uniti d'America da uh, Taiwan all'Ucraina e sappiamo che Xi Jinping ha dei grossi problemi rispetto ai rapporti americani a Taiwan. E poi c'è il discorso del il cosiddetto dissanguamento della Russia in questa guerra. Non ci dimentichiamo che eh, la Cina di Xi Jinping ha interesse. Ad avere una russia ridimensionata uh -huh. una russia che diventa sempre più vassallo della cina una russia che però svolge la funzione che dicevo e cioè di tenere alta la tensione con l'occidente la, la, la cina però non ha neanche interesse a che la russia crolli eh, anche se questo potrebbe aprire altre ipotesi la russia eh, può essere un partner fondamentale innanzitutto a livello militare non solo rispetto all'esportazione di risorse importanti per l'economia cinese eh, potrebbe essere un pattern importante a livello militare in chiave anti americana eh, nell'indo pacifico e quindi c'è un punto di equilibrio che la cina deve cercare nei suoi rapporti con la russia e nell'aspettativa nell che dicevo cioè eh, la Russia deve essere ridimensionata ma non al punto da crollare e questo però si spiega bene anche con la storia dei rapporti russo-cinesi è un po' una pantomima, una farsa quella dell'antica amicizia sì. tra Russia e Cina sappiamo che la Russia e la Cina in realtà sono stati competitor ricordiamo eh, anche i rapporti tesi che c'erano stati tra Stalin e Mao e addirittura scontri militari sul confine, in particolare in Siberia, dove tra parentesi sembra proprio che abbiano vinto le forze cinesi contro quelle sovietiche, perché all'epoca c'era ancora ovviamente l'Unione Sovietica, e questo a dire anche eh, alcune cose sulle capacità militari di quei paesi già all'epoca. Quindi c'è tutto un discorso interessante arricchito dal fatto che la Cina però non solo non può perdere di vista il suo rapporto con gli Stati Uniti, un rapporto conflittuale, ma il suo rapporto con l'Europa. L'Europa ovviamente è un mercato importantissimo per la Cina e, e la Cina deve stare attento a non rischiare di perdere quel mercato complice un'eventuale attività americana, nel senso che se l'America incomincia a partire con delle sanzioni contro la Cina per una cattiva gestione della guerra e del suo rapporto con la Russia, Beh, questo potrebbe portare dietro con sé gli europei e questo potrebbe creare un altro fronte di difficoltà economica non da poco e questo sarebbe un problema per Xi Jinping perché come sappiamo la Cina in realtà è in difficoltà economica e il fatto che eh, Xi Jinping sia andato a Mosca è proprio per sfruttare fino in fondo la sua posizione di forza e cercare di ottenere eh, dei, dei contratti vantaggiosi. Questo è il punto cioè il punto fondamentale di questa visita non è tanto rispetto a questo piano in 12 punti eh, abbastanza generico ma il tentativo è quello di cercare di ottenere dei vantaggi economici da un paese che ormai dipende mani e piedi dalla Cina e cioè la Russia la, non è un caso che eh, Putin sia ormai considerato per certi versi un, vas un vassallo della Cina. Per quanto riguarda ancora l'attenzione che la Cina deve eh, mettere nei rapporti con l'Europa, tenete conto che questo è vero anche dell'America, c'è tutto un discorso su quelli che sono i vantaggi eh, per, per l'America di questa guerra, perché è evidente che eh, l'America non ha voluto questa guerra, eh, stando a quelli che sono i documenti, ma anche le considerazioni pubbliche degli, degli Stati Uniti, però è anche vero che il rapporto dell'America con l'Unione dell Europea, con l'Europa e in particolare con la Germania erano abbastanza conflittuali, conflittuali nel senso leggero del termine, proprio perché secondo molti commentatori l'Europa si era avvicinata un po' troppo alla Russia e in particolare alla Germania, eh, forse perché c'era un tentativo di creare una relazione economica più forte tramite la Russia anche con la Cina. Questa diciamo, è una considerazione molto interessante, anche proprio sul versante economico, che la dice lunga anche sulla ruggine che non a caso c'era da tempo tra Stati Uniti e Unione Europea. Tenete presente però anche questo fatto, che gli Stati Uniti d'America e le cosiddette potenze anglosassoni, quindi il Regno Unito, non avevano tutti i torti a dire, però fate attenzione, al di là dei vantaggi e svantaggi per l'America di queste nuove relazioni economiche dell'Europa con la Russia e con la Cina, perché, comunque, voi vi state legando mani piedi con una dittatura di fatto, de facto, questo è la Russia, sì. per non parlare della Cina. E quindi ehm, diciamo, la capacità di prevedere i rapporti i generali delle democrazie liberali con le dittature sono molto problematici. Un diciamo, legame troppo forte delle liberali democrazie con le dittature, sulla media e lunga distanza, può portare a degli enormi svantaggi. Quindi quello che dicevano gli americani, al di là dei vantaggi e svantaggi economici degli Stati Uniti, sia chiaro, ma non era una, una folla, non era una favola, erano fatti. Cioè, le tirannie hanno bisogno di atti di forza per legittimarsi, hanno bisogno di tensioni continue per vari motivi. Le tensioni di cui ha bisogno Putin sono chiare: la questione del tenere alto il prezzo degli idrocarburi è fondamentale nella politica putiniana degli ultimi anni ultimi 15 20 anni almeno degli ultimi, 15, degli ultimi 15 anni quindi il fatto che la russia si stia spostando eh, fortemente nel medio oriente ma anche in africa è dovuto proprio a questo a cercare di tenere alti il valore degli idrocarburi, perché se no, non si spiegherebbe più di tanto la necessità di un paese che ha l'economia della spagna di espandere la propria rete in in altri continenti ricordiamoci che la russia ha un pil di 1600 miliardi più o meno a seconda, ripeto, del prezzo di idrocarburi che cambia di anno in anno, Beh, meno dell'Italia, decisamente meno dell'Italia, n volte meno degli Stati Uniti dell'America che come sappiamo hanno 22 ripeto, 22 miliardi di dollari di PIL che sta ulteriormente crescendo. Ecco, quello, e torno al discorso del precedente, che non sta crescendo è il PIL cinese e quindi eh, eh, la Cina ha bisogno di eh, rafforzare i rapporti economici a proprio vantaggio utilizzando un portatore di risorse enormi come la Russia e io spiegherei questo viaggio di Xi Jinping in Russia soprattutto in questa chiave, cioè per tentare di far ripartire l'economia cinese con vantaggio, con grossi vantaggi per il regina. Chiarissimo, ecco, un vantaggio quindi dal punto di vista economico, ma lo si è capito eh, che era un po' questa la finalità del viaggio di eh, Xi Jinping, però c'era anche l'altra questione, l'abbiamo accennato all'inizio, cioè quella relativa eh, alla pace. Io ti chiedo ecco, eh, se effettivamente una Cina nella posizione di mediatore può essere credibile, soprattutto se può essere credibile la figura di eh, Xi Jinping che eh, passa tre giorni con Putin e che invece stenta a fare una telefonata a Zelensky? Beh appunto, la Cina è una, una tirannia, peggio ancora della Russia, il, il popolo non vota in Cina, eh, Xi Jinping si è fatto eh, eleggere per la terza volta consecutiva, probabilmente questo signore vuole rimanere a vita, non c'è più una capacità decisionale collettiva, quella voluta dal modernizzatore Deng. Qua abbiamo un ritorno ad una tirannia più forte, più dura e questo è quello che eh, ci, ci viene dalla Cina. Quindi che la Cina eh, si faccia, eh, come dire, portavoce di un desiderio di pace e di rispetto di diritti civili sembra abbastanza problematica come tesi da sostenere. E, la Cina ha bisogno di farsi riconoscere come nuova potenza e punto di equilibrio nei rapporti internazionali, tant'è vero che la Cina non solo si sta espandendo enormemente eh, in Africa, non solo dal punto di vista economico, ma ovviamente di conseguenza dal punto di vista geopolitico, ma sta cercando di fare quello che prima era impensabile, cioè di creare una relazione con i paesi ex sovietici dell'Asia centrale. Prima questo sarebbe stato impensabile, ora la cina vuol fare anche questo per cercare di presidiare delle zone che prima erano soltanto ovendo dal punto di vista geopolitico anche per controllare le risorse del pianeta uh, per loro è fondamentale questo comunque rimangono a grande manifattura che, che però ripeto la cina di lao gai cioè dei lager dove vengono spiantati organi e prigionieri politici quando probabilmente questi sono ancora in vita in molti casi è acclarato questo eh, stiamo parlando di un'ipocrisia di Stato quindi, eh, ripeto, ci sono ragioni politiche certamente non umanitarie che spingono la Cina a fare queste mosse che poi di fatto, come dicevo, sono soprattutto di facciata. La Cina probabilmente ha un interesse che proseguano delle tensioni tra la Russia e gli Stati Uniti d'America, sta valutando in che forma questo debba succedere. Ecco Fabrizio chiarissimo il tuo pensiero, volevo anche sollecitarti sulla posizione eh, degli Stati Uniti perché è il terzo grande elemento che dobbiamo mettere sul piatto rispetto a questa ipotetica eh, soluzione eh, di pace che doveva venire fuori proprio ecco, dai eh, colloqui tra Pechino e Mosca. Ecco la posizione di Washington è stata molto chiara, eh, gli Stati Uniti hanno detto agli ucraini non accettate il cessate il fuoco perché questo significherebbe ratificare anche le conquiste territoriali, della Russia. Che cosa ne pensi di questa posizione così intransigente degli States? Ma guarda, gli Stati Uniti sanno che un, una tirannia che riesce a ottenere dei territori da un atto di violenza eh, è invogliata a continuare a farlo, magari non nell'immediato ma eh, successivamente. E Quindi ci sono delle ragioni geopolitiche storiche per cui le tirannie no, devono essere bloccate ed è uno dei motivi principali per cui secondo me gli Stati Uniti d'America sono intervenuti perché teniamo conto che non c'è mai solo un unico motivo ci sono vari motivi, alcuni che parlano a favore dell'America in questo caso stiamo parlando dell'America alcuni no, ma non ci sono soltanto motivi che parlano a favore delle politiche americane e contro, c'è tutto un insieme di considerazioni che vengono fatte io ritengo che eh, abbia più senso la anche per una questione di accettabilità, voglio dire, di, del diritto internazionale, di, di accettabilità dal punto di vista del, del diritto internazionale, che la Russia eh, eh, diciamo, mh, consideri la possibilità di eventualmente mantenere la Crimea ma non il Donbass perché Perché il Donbass non è soltanto un territorio qualunque dell'Ucraina per quanto popolato da molte persone legate alla federazione ma è la zona più ricca dell'Ucraina a livello di risorse minerarie quindi eh, ci sono dei motivi di questo tipo economici anche da parte della federazione per essere intervenuti lì tra l'altro il modo in cui sono intervenuti risale a tanti anni fa come sappiamo con i soliti omini verdi, quindi non è vero che la federazione non abbia sostenuto delle ribellioni all'interno di quella regione. C'è stata un'attività in quella regione che è seguita quella della Crimea, che a sua volta ha violato il diritto internazionale. Eh, secondo la maggior parte degli stati nel mondo. Quindi voglio dire che gli Stati Uniti si stiano opponendo ad un quadro. Eh, contro il quale si è combattuto dall'inizio, mi sembra diciamo, legato al buon senso eh, piuttosto eh, la Russia dovrebbe comprendere che si sta andando verso un punto di non ritorno. Eh, il punto di non ritorno è legato alla questione delle armi nucleari uh -huh. eh, all'uso delle armi tattiche. Qua torna il discorso degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America eh, bisogna anche leggere questa: no? sono molto preoccupati. Perché eh, abbiamo un regime come quello di Putin che resiste con le unghie e con i denti al mantenimento eh, del potere. E, cioè, per, per mantenere il potere quindi non è, non è esclusa affatto eh, un'iniziativa nucleare della Russia nell'Ucraina questo è un, diciamo, è un elemento che Washington ha, ha ben chiaro ad esempio adesso si sta parlando di questi proiettili all'uranio impoverito che il Regno Unito sì. dice di voler usare ma questi proiettili, al di là del fatto che possono essere pericolosi o no per la salute, non c'entrano niente con le armi nucleari in senso stretto. Il fatto che la propaganda russa voglia far credere il contrario può spingere a credere che stia preparando il terreno per abituare il popolo russo che forse una operazione nucleare, un'iniziativa nucleare... È alle porte, sia percorribile. Tenete presente che la propaganda russa è da tempo che sta preparando il popolo russo a questa soluzione, anche perché continuando a mandare gli soldati in guerra, a un certo punto saranno i russi stessi a dire: Beh, se il prezzo è la mia vita, preferisco che muoiano dall'altra parte anche sotto un bombardamento nucleare. Questo quadro l'America ce l'ha ben chiara: anche il livello della propaganda russa, è quello che potrebbe arrivare a fare. Un, un regime che, peraltro, è a capo di un paese che non ha mai conosciuto veramente la democrazia e che è piena di persone eh, eh, con una cultura illiberale, perché voglio dire, gli illiberali ci sono addirittura nei paesi liberal democratici, come il caso di Trump mostra ampiamente, figuriamoci se non ci sono anche in un regime. Ecco eh, Fabrizio tu hai proposto lo scenario peggiore cioè quello di uno sfociare il conflitto in una risoluzione eh, nucleare speriamo naturalmente eh, di evitarla ma c'è anche eh, l'altro scenario cioè che la guerra eh, si protragga ancora per mesi se non addirittura eh, per anni e che l'attenzione soprattutto da parte dell'Europa cali eh, progressivamente come purtroppo già sta accadendo perché una volta risolta la questione energetica di quello che eh, succede in Ucraina magari ce ne occupiamo un po' meno, c'è questo rischio? Beh, certo che c'è, però eh, tieni presente che una guerra che dura potrebbe a questo punto eh, fare gli interessi di Putin, perché Putin preferisce continuare la, la guerra e mantenere il potere che non perderlo perdendo la guerra, perché è ovvio che al di là della storia russa eh, un, dittaro, un dittatore, un tiranno che perde una guerra perde il potere. Quindi eh, ovvi ovviamente Putin sta cercando di vincerla questa guerra, non c'è nessuna ipotesi plausibile contraria a che questo, non sia, a che questo non, non sia il disegno di Putin. Quindi Putin sta mantenendo il suo potere e, e sta stringendo la morsa del suo potere attorno al popolo russo. Eh, Xi Jinping gli permette di farlo. Perché sta in parte sostituendo eh, diciamo, il mercato europeo, che peraltro era più ricco, con il mercato asiatico, in particolare con quello cinese. Eh, in realtà noi sappiamo che la Russia sta ancora vendendo il proprio petrolio europei facendolo lavorare, eh, facendolo diventare nafta, benzina, ad esempio in India. Quindi c'è anche un'ipocrisia un di fondo in questo blocco degli occidentali nei confronti della federazione e l'entrata infatti nella federazione di valuta pregiata comunque di, di, di, di soldi da parte dei paesi esteri continua ed è il motivo per cui lui può continuare la guerra, la può continuare sia perché comunque i soldi continuano ad entrare e probabilmente stanno continuando a entrare, per ormai è da tempo che succede, delle componenti tecnologiche elettroniche che permettono alle sue armi di funzionare perché alcune parti elettroniche, noi sappiamo, la Russia non le produceva, aveva bisogno di importarle addirittura dall'Occidente, l'Occidente in gran parte non gliele dà più, anche se ogni tanto si scopre che non è vero, e gliele stanno fornendo gli asiatici in particolare. Quindi questa guerra ha eh, tutta l'area di poter continuare nell'interesse di Putin. Eh, tenete presente che certe volte c'è fuori la notizia che c'è un regime che si sta stancando, quindi non è vero soltanto gli europei che si stanno stancando, ma anche del regime, però tenete presente che eh, Putin è sostenuto dal regime, ma è anche Putin che sostiene il regime. Cioè è un continuo scambio di do it des. Quindi, ripeto, se da un lato gli europei si possono stancare, eh, i russi è più difficile che lo possano fare senza rischiare eh, la vita, come è già successo, c'erano degli oligarchi che si sono esposti, abbiamo visto che fino hanno fatto, bisogna vedere a questo punto, secondo me, quanto la Cina resisterà su questa posizione? Perché secondo me in realtà in tutto il quadro la palla ce l'ha in mano e ce l'ha la Cina. Chiaro. Bisogna vedere per, per quanto tempo eh, la Cina non si stancherà di questa situazione. Alcuni elementi li abbiamo già detti prima, e, e però tenete presente che la stessa posizione di, di Xi Jinping, e non solo rispetto alla guerra, non è così chiara e probabilmente non è così solida all'interno del suo di regime. Mm -hmm. Fabrizio, ultimo spunto, perché è evidente eh, da questi tre giorni che eh, si sta profilando un nuovo ordine mondiale, certo non da adesso, già da un po' di tempo, eh, e ecco, questo ordine mondiale, questa espressione è stata utilizzata anche eh, da Giorgia Meloni ieri all'udienza in Senato, proprio alla vigilia della sua partecipazione al Consiglio Europeo. Ecco, in questo nuovo ordine mondiale l'Italia che posto potrebbe occupare? Beh, L'Italia, abbiamo appena detto, è un paese che ha uh, un pile superiore a quello della Russia, quindi già solo per questo sembra quasi che non bisogna essere gli Stati Uniti d'America per rivendicare delle posizioni importanti a livello planetario. Però al di là di questa che è a metà una battuta, ma neanche solo una battuta, l'Italia è sicuramente una potenza regionale, e una potenza manifatturiera, come sappiamo, ce lo ripetono tutte le, tutti i giorni, è la seconda manifattura eh, d'Europa, dopo quella tedesca, anche per la completezza della sua filiera, perché se no ce la giocheremo con la Francia, l'Italia adesso sta pensando di riarmarsi, eh, con armi convenzionali. Lo sottolineo questo perché tenete presente che alla fine la Russia tutta questa potenza, tutto questo potere ce l'ha perché è una potenza nucleare, non certo per la sua forza convenzionale, che come abbiamo visto soprattutto all'inizio era quella che era, usa anche armi molto vecchie e così via, complice il fatto che la Russia è fondamentalmente poi un paese povero, non è un paese ricco, è un paese molto grande ma certamente non è un paese, non è un paese ricco. E, e, e, tutto questo per dire che in realtà le potenze eh, che a questo punto sono soprattutto militari, perché è chiaro che adesso le armi comandano, rimangono in Europa le potenze nucleari, cioè la Francia e il Regno Unito. L'Unione Europea ha voce in capitolo perché a questi, nella guerra in particolare, innanzitutto perché a questi due baluardi nucleari in Europa. Mi incomincio a chiedere, pur essendo io uno che non ama né le guerre né le armi, sia chiaro, però rimanendo in un discorso di Realpolitik, se Italia e direi anche la Germania, se non sia, come dire, in qualche modo non abbia un senso pensare che sia la Germania che l'Italia possano diventare delle potenze nucleari dal punto di vista militare, perché finché non lo diventi ovviamente non potrai contare né come la Francia né come il Regno Unito. Sul Mediterraneo è ovvio che l'Italia ha sempre giocato un ruolo fondamentale, a questo punto deve però spartire la fetta della sua influenza non solo con la Francia ma con una Turchia molto attiva, rimane il fatto che con tutto il rispetto ancora oggi la Turchia non è l'Italia, e quindi eh, non è neanche dal punto di vista eh, economico ovviamente e io credo che l'Italia eh, potrebbe giocare un ruolo fondamentale in quello che sta diventando di nuovo un bacino fondamentale per i equilibri mondiali, basta vedere cosa sta facendo la flotta russa, la flotta militare, voglio dire, nel Mediterraneo, che un giorno sì, un giorno sì, si affaccia sulle coste italiane e si sta avvicinando a quelle francesi. Chiaro, tra l'altro, particolarmente opportune queste immagini eh, di copertura che mostrano Xi Jinping con il nostro presidente della Repubblica Mattarella. Perché è vero che, dal punto di vista storico, l'Italia è legata a doppio filo con eh, gli Stati Uniti attraverso il patto atlantico, ma è vero che eh, negli ultimi decenni eh, i rapporti con l'oriente in particolar modo eh, con la cina sono diventati sempre più intensi e sempre eh, più stretti quindi ecco il posizionamento dell'italia nel nuovo ordine globale certamente è un qualcosa eh, su cui riflettere fabrizio io ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento naturalmente mh, rinnovo l'appuntamento ancora qui sulle fonti perché l'abbiamo detto probabilmente la conclusione ecco della vicenda soprattutto legata all'ucraina non è vicina e quindi dovremo commentare eh, di volta in volta passo passo quello eh, che accadrà. Quindi ti aspetto ancora sulle fonti. Valentina fammi solo dire, sì. eh, dobbiamo valutare molto bene noi liberali democrazia, democrazia è quanto sia vantaggioso sul medio e lungo te termine continuare a fare molti, forse troppo a fare, troppi affari con le dittature, con le tirannie. Ok, perfetto. Ti ringrazio e a presto. Ringrazio io voi. Grazie, grazie ancora.